Bene, sono pronto per entrare in azienda, l'outfit mi sembra quello giusto, formale ma senza esagerare e poi ho anche questo bel lasciapassare del Dipartimento Politiche per la Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il mio mandante, non mi ferma nessuno. Tu mi dici si lavora per obiettivi, quindi ci si organizza, si può far da remoto, si può stare anche a casa, poi esatto. però in azienda cioè, ci, ci vieni. Quante volte vieni? A in settimana? azienda ci veniamo, ci vengo una volta a settimana. Ma te sei Claudio, sì. Ma che mi hanno parlato di te, sei quello che suona? Sì, dai, come passione di letto, ma sì, suono. Che sei bravo, che fa... cosa fate, i Beatles? Sì. Ma me l'ha detto una collega, ora io so tutto. Eh. Dei Beatles? Ah, no, di, di, di, di me, te, di ah, addirittura. Di te che i Beatles. Claudio, Claudio, da quanti anni è che sei qua in azienda? 17 anni. 17 anni, pazzesco. Senti, però è divertente questa, questa faccenda del portare i bambini al lavoro. Come funziona? Si possono tranquillamente portare, poi almeno distruggono la sede, non casa, quindi secondo me potrebbe anche essere utile. No, scherzi a parte, eh, si può fare senza ovviamente bisogno di mandare documenti protocollati all'ufficio protocolli e via discorrendo, quindi... Se una necessità, viene direttamente col bambino, beggia come un qualsiasi giorno lavorativo, sale al piano e, bon, e ha c'ha il bimbo con sé. Sotto quell'aspetto lì facciamo squadra, facciamo squadra l'azienda faccia, e, e, e io, cioè sotto quell'aspetto se tu dai, ottieni. In quello l'azienda mi dà la tranquillità, e la serenità di poter avere un nido all'interno dell'azienda di un certo tipo, senza nulla togliere a quello che potrebbe essere qualsiasi altra tipologia di nido. Ma questo mi dà quella tranquillità e quella serenità che poi io ribalto poi sicuramente sull'ambiente lavorativo. Quindi Ivana mi vuoi dire che hai sentito la differenza fra il prima e il dopo, diciamo le maternità che hai vissuto nella vecchia azienda e... L'ultima maternità? Confermo, guarda, è assolutamente sì. Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Sono stata contattata dal responsabile HR che mi ha eh, ovviamente fatto le congratulazioni, ma mi ha poi descritto tutte le pratiche che dovevo mettere in atto eh, nei mesi in cui lavoravo da donna gravida e eh, descrivendomi anche il momento in cui, dopo la maternità, quando rientravo, tutte le opportunità che venivano offerte ad una donna, a una insomma mamma eh, con un neonato, con un bambino piccolino e devo ammettere che stentavo a credere che a parole corrispondessero fatti e invece è stato proprio così. La persona è qualcosa di più e di altro e di più ricco di quanto non possa essere professionista. Quindi il bisogno della persona significa eh, avere la possibilità di, di scegliere la propria vita anche fuori dall'ambito lavorativo, non solo, e quindi la possibilità di scegliere la maternità, la possibilità di non scegliere la maternità, la possibilità di sposarsi, la possibilità di non la possibilità di, di vivere o di convivere o di non farlo. Cioè, ma noi non possiamo non tener conto dei bisogni della persona. Se vogliamo che la relazione, la qualità della, della, della professionalità, tenga dentro anche questa dimensione che è la qualità della vita del professionista. Non so se mi sono spiegata. Eleonora, buongiorno! Buongiorno! Ma sarei venuto a parlare della busta paga. Mm. Per prima cosa bisognerebbe presentare un curriculum e magari anche lavorare. Eh, va bene, no, eh? dai, era per scherzare un ah, pochettino con te che sei amministrativa. Ma di paga ti occupi? Sì. E in generale adesso in questo momento dell'anno che cosa c'è? No, in questo momento ci concentriamo più sulla chiusura del bilancio, eh, consultivo e dall'altro lato quello preventivo. Quindi è un momento degli straordinari? Sì! E come fai con la vita, i tempi, hai famiglia? Sì, sì, sì, siamo in quattro, con due figli, una ragazza inizio adolescenza e un bambino, un bambino un ragazzino di quinta, che sta facendo la quinta elementare, quindi sì, insomma, tempi diversi. Poi c'è sempre anche qualche attività oltre la scuola, qualche appunto attività sportive, qualche festina. Allora bisogna, bisogna essere bravi, bisogna essere organizzati, eh, poi dall'altra parte bisogna avere un, un supporto per poterlo fare, quindi non basta a volte essere organizzati, bisogna avere un supporto, cosa che noi qui in azienda abbiamo, eh, non ragioniamo secondo la, come dire, la ormai anacronistica ottica presenzialista, ma ragioniamo molto per obiettivo.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 Ma che cosa fai nel tempo libero se è lecito sapere? Eh? Beh, sì, assolutamente. Yoga, meditazione, leggo e vado a camminare. Yoga, meditazione, lettura, cammino. Faccio la bella vita. Io gioco nella squadra dell'azienda. Normalmente faccio competizione con la squadra dei sindacati e il nostro risultato migliore è quando pareggiamo, perché vuol dire che abbiamo raggiunto entrambi un risultato, entrambe le squadre un risultato. E quindi tu sei negli 11 con la casacca di un colore, e loro gli 11 nella casacca sì, dell'altro colore. Siamo 72.000 da una parte e 72.000 dall'altra parte, perché in realtà sia noi come azienda sia il sindacato rappresentiamo i 72.000 dipendenti dell'azienda. Mai. Allora, si è, si è addormentata? Così pare. Oh, bene. Anna, questa è la tua? Terza. La terza, allora, ormai sei abituata. È, car è carina questa cosa della, di una sala dove c'è anche questa poltrona tutta ergonomica che va bene per allattare, tipo una nursery aziendale. Sì, è la nostra sala allattamento. Io la trovo una rappresentazione proprio della cultura dell'azienda. Ehm, è, è proprio una, una cosa che spiega alle persone che i bambini qui sono i benvenuti. E eh beh certo. È normale, è normale allattare, è normale venire in ufficio con i bambini se, se ce n'è bisogno quindi per me è uno spazio prezioso di questa azienda. Quindi c'è cioè, un pacchetto di denaro che finisce direttamente sì, sul sì, tuo sì. conto? Sì, so, non finisce esattamente nel conto, ma è su diciamo, un conto virtuale, cioè un portale, eh, dal quale uno può scegliere come appunto, sce investire questa, questa somma annua che l'azienda eh, ci mette a disposizione. E... Cos'è una quattordicesima, una quindicesima? Esatto, concetto da un punto di vista di sensazione di chi la riceve? Eh sì, esattamente, è una cifra importante che si può destinare a tutta una serie di spese, davvero tantissima scelta. Tu cosa ci hai fatto? Eh, io non ho, tanta, in realtà, non ho tanti dubbi, appena arriva lo investo eh, per le spese delle scuole delle mie figlie. Esattamente, tutto è partito da lì, perché mh, con Intercultura sono andare, ho avuto questa opportunità di andare un mese nell'Università del Maryland. E questo mi ha dato lo spunto poi per gli anni successivi per ripetere questa esperienza all'estero, infatti l'anno dopo sono andata in, in, nel Regno Unito, l'anno dopo ancora in Cina e l'anno prossimo andrò a Boston. Però è curiosa questa cosa, intercultura si chiama, cos'è? Un'iniziativa della scuola? Eh, non esattamente è un'iniziativa eh, che eh, ci ha offerto l'azienda la, dove lavora la mamma, ha offerto ai figli dei dipendenti questa ottima opportunità di trascorrere un periodo all'estero tramite una borsa di studio. S Scusami se mi permetto, tutta questa faccenda qua te la gestisci da sola, è un compagno che ti dà una mano? Eh, allora sì, Stefano è il mio compagno. Mh... Con lui abbiamo fatto un altro progetto di vita e quindi l'ho spedito in Portogallo e, e questo, perché gli ho detto intanto tu vai là perché quando io sarò in pensione ti raggiungo. Ah. E, e, e, questa, e ormai lui è là da tre anni, però quando viene a casa mi, mi aiuta assolutamente, lui mi aiuta mm. E da quante siete insieme? Da 20, non mi ricordo se 23 o 24 anni, forse io è, lo dovrei chiedere. è ora di regolarizzare! Eh, ma infatti, questo potrebbe essere un buon progetto. Visto che appunto quest'anno c'è un altro punto importante nella mia vita, compio 60 anni e potrebbe essere anche. 60 anni di sposi. Di sposo. Mi sposo, facciamo una bella festa musicale. Eh, aggiungo una cosa, non dimentichiamoci che poi molto spesso noi oltre a essere genitori siamo anche fratelli, siamo nipoti, siamo figli e non siamo solo papà, siamo anche caregiver, magari abbiamo qualcuno del quale prenderci cura, che non è per forza un, un figlio piccolo e la flessibilità poi ti aiuta anche in questa direzione, perché quando si parla di flessibilità si pensa sempre al hobby, al, eh, al faccio qualcos'altro oltre il mio lavoro, a dei altri interessi, però non c'è solo questo, c'è anche una parte, una sfera familiare magari molto spesso delicata che va, va affrontata e avere la flessibilità significa proprio questo.